Un mondo dove ogni pensiero ha la sua coscienza e dove non c'è silenzio. Uno stato con una tradizione per ogni cultura e in cui nessuno ammanetta l'arte. Una regione nata divisa, cresciuta divisa, ma non c'è chi punta il dito. Una chiesa che si sgretola per dare il pane all'ultimo dei non credenti. La mia città che difenderò dei miei diritti abusati contro l'essere umano ti prego famiglia, ascoltami, non è il sangue che ci lega, ma il poter scegliere ciascuno la propria giornata. Certo, non ho.